Eh, Arianna Chines, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Sì. Dopo potrai prendere il treno. Per il treno. <ride> Torno in Toscana, infatti mi sento un po' un pesce fuor d'acqua, tanto per restare in tema, perché sono l'unica Toscana che ha parlato oggi. E sono una consulente del Consorzio, Ismaele Ridolfi, il Presidente, c'era ieri, oggi non è potuto rimanere. Il um, discorso è un pochino diverso da tanti punti di vista e ho assistito e ringrazio tanto di averci fatto partecipare, il congresso è bellissimo e insomma degli esempi virtuosi, meravigliosi che noi non so se in Toscana li vedremo nel prossimo secolo, speriamo di sì. Eh, partiamo già da un livello forse un pochino alto a livello paesaggistico, la Toscana forse è un pochino più fortunata no? per quanto riguarda la diversità di ambienti, tant'è vero che si punta moltissimo sull'aspetto paesaggistico più che su quello ambientale. E, il discorso appunto interessante è quello che eh, noi abbiamo eh, nel nostro caso il fiume Serpio di cui parlerò oggi una situazione molto bella proprio dal punto di vista ambientale e paesaggistico che però rischia di essere compromessa se si fa una gestione sbagliata quindi è proprio un, un meccanismo diverso, no? non tanto una riqualificazione necessaria ma piuttosto non facciamo niente o facciamolo bene, questo è un pochino il concetto. Eh, la gestione della vegetazione fluviale del Serchio in provincia di Lucca ora è eh, ad opera del Consorzio di Bonifica in seguito ad una legge che ha previsto appunto il riordino eh, dei consorzi. e quindi praticamente la, la, il cerchio Lucchese è, eh, si vede ecco qua, un po' il territorio, l'inquadramento geografico di dove siamo, il cerchio Lucchese è arginato, eh, diciamo, nei suoi ultimi 20-25 km e eh, eh, eh, quindi diciamo, una seconda categoria è gestita dal consorzio di bonifica perché ha una convenzione con la regione toscana che appunto gli ha dato questa gestione. Eh, questo è stato un beneficio per il fiume Serchio in quanto precedentemente era la provincia che gestiva il fiume Serchio e faceva dei tagli completamente assurdi perché arrivava appunto l'ufficio di difesa del suolo ogni tanto e quando arrivava faceva una tabula rasa, tagliava completamente tutto lasciando quella un platano perché probabilmente il platano piaceva quindi in specie non ripariale che comunque veniva eh, lasciata. Eh, grazie all'ex direttore Daria Marini, dottoressa Marini del consorzio eh, di bonifica appunto le, le cose sono cambiate. Lei ha puntato veramente i piedi e ha detto no, facciamo una gestione visto che ora ce l'abbiamo noi, la gestione del fiume la facciamo diversamente e chiaramente si è scontrata con tutto quello che era il, lo staff, insomma la, la pianta organica del consorzio fatta quasi esclusivamente di ingegneri, eh, penso che ci sia un agronomo e forse nessun biologo e nessun forestale, infatti siamo consulenti esterni all'interno, non ci sono. Eh, il consorzio di Bonifica, fra l'altro, ha un territorio vastissimo che comprende aree montane. Per chi conosce un attimino, si parla sia da zone appenniniche, lunigiana, garfagnana, le zone acquane, fino ad arrivare alle zone collinari a tutta la pianura e alla bonifica sia del Bientina, quindi della zona diciamo, di bonifica dell'ex lago del Bientina, che della bonifica del Versilia, compreso il lago di Massasciuppoli, quindi un territorio vastissimo. Per quanto riguarda ehm, il Serchio, appunto la gestione ha proprio riguardato questo tratto, il tratto più basso del corso. Come vedete la situazione è molto bella, è quella che ci si presenta attualmente. Il cerchio è arginato e eh, sono stati costruiti gli argini a difesa della città, perché il fiume scorre a circa un chilometro eh, dalla città e mh, sono stati costruiti nell'Ottocento prevalentemente quindi sulla sponda, sono esempio, due proprio gli argini, costruiti sulla sponda che dà verso la città di Lucca. Questi argini distano 80-100 metri fra di loro, quindi il fiume all'interno degli argini ha ricreato una certa naturalità con eh, curve, meandri, isole, barre, quindi veramente da un punto di vista eh, naturalistico molto bello. Eh, questo ha permesso di creare un parco, il parco fluviale urbano, è un parco urbano comunque è eh, per fortuna a divieto di caccia e è stato inserito nel piano appunto paesaggistico come elemento da tutelare. Un'altra fortuna è quella perché la Lucca è ricchissima di acqua, con le sue caratteristiche eh, diciamo, fisiche e quindi all'interno diciamo, delle golere del fiume sono presenti dei pozzi che alimentano di acqua potabile sia Lucca ma anche Pisa che Livorno. Questo è stato un altro aspetto fondamentale perché... Eh, ha eh, diciamo, ehm, impedito l'utilizzo di eh, diserbanti, di, di fitofarmaci di, e quindi eh, c'è stato in seguito a un evento di ehm, c'è stata ritrovata una ventina di anni fa della trazzina da queste analisi è cambiato completamente l'approccio, quindi non si può più coltivare se non in, in modo eh, biologico. Tant'è vero che le golene eh, sono state, diciamo, convertite più che altro ad arboricoltura, più apicoltura, proprio perché chiaramente non richiede l'uso di fitofarmaci, eccetera. Quindi è un contesto effettivamente molto, molto bello. Eh, All'interno la qualità dell'acqua è discreta. C'è una fauna ittica interessantissima, abbiamo quantomeno la metà delle specie che sono presenti sono autoctone, compreso il barbo tiberino, Cavadone etrusco, rovella, quindi delle specie interessantissime. E come vedete... La gestione appunto ha eh, riguardato quindi soprattutto le fasce ripariali. L'approccio è stato questo: di eh, dare in gestione a delle ditte eh, che chiaramente, cioè con la detrazione no, della vendita del legname. Eh, e che però questa, eh, questo taglio era comunque assistito da biologi forestali perché non venisse tagliato in maniera eccessiva, perché chiaramente per fare biomassa si tendeva a tagliare tutto. Eh, è stato fatto soprattutto su, quindi cos'è stato tagliato, le specie eh, non stabili, le specie di eh, notevoli dimensioni, le specie non autoctone, in particolare eh, il platano, abbiamo che altro dei platani all'interno, robinia, non tanta e ailanto, con l'idea di ritornare regolarmente ogni anno a intervenire su questa situazione esotica, se no si poteva creare una situazione, cioè, un peggio che mai, poteva ricrescere. E una cosa interessante fra l'altro abbiamo dovuto attivare anche l'ufficio fitosanitario della regione perché il taglio del platano poteva comportare problemi mh, legati al cancro del, del platano, quindi a diffusione. E, e cosa interessante è che eh, non c'era assolutamente cancro del platano, questo fra parentesi dovrebbe farci capire come quando la vegetazione, come nel caso dei platani, non si taglia, non si pota, non si eh, fanno capitozzature, non si diffondono neanche le patologie, quindi c'è cioè, proprio anche dispiaciuto varie, perché erano piante molto sane, piuttosto che magari quelle della città che invece sono tutte ammalate. Eh, però purtroppo eh, non sono piante ripariali quindi sono state eh, tolte. L'assistenza ha anche permesso il mantenimento di aree umide laterali eh, dove appunto si creano situazioni di aree, appunto, eh, di, di, di, di aree umide dove si possono trovare vegetazione, vegetazione lofitica dove vanno a riprodursi anfibi e quindi queste situazioni sono state eh, mantenute. Allo sfalcio ha riguardato quindi principalmente eh, lo strato arbustivo a rundodonax, eh, a rovo anche se delle macchie di rovo sono state comunque tagliate soprattutto per la bifauna, e queste piante come vi dicevo pioppi o salici di dimensioni notevoli oppure non specie ripariali. Dopo il taglio la situazione nelle, nelle barre alte del fiume si presentava eh, in questo modo. Se vedete diciamo, il fiume, ora qui non si capisce, però scorre dietro, quindi la, la sponda è stata mantenuta a salice, le barre più alti sono state, eh, lasci, sono state tagliate ma diciamo, lasciando pioppi, eh, ontani o salici, e la cosa eh, interessante, anche dal punto di vista sociale, è eh, che la, le persone erano molto contente. Chiaramente c'erano sempre tutti i pensionati che venivano ad assistere a questo taglio, e eh, erano contenti perché dicevano che finalmente si rivedeva il fiume come era, eh, diciamo, eh, 50-60 anni indietro. Tant'è vero che uno di questi eh, signori mi ha portato una, un quadro, una pubblicazione, che era appunto un. Un pittori lucchese, oresti e paltrinieri, proprio per dirvi finalmente si stanno ricreando le stesse condizioni che c'erano appunto 50 anni fa quando il fiume scorreva con le sue curve, con eh, i suoi alberi tenuti e la gestione quindi sembrava quella corretta. Eh, la cosa interessante, fra l'altro ho visto un poster che riguarda un po' gli aspetti sociali giù della provincia dell'Aquila e, e lo trovo molto interessante, è che il, eh, il, um, gli, gli anziani erano molto contenti, mentre tutta la fascia diciamo, della nostra età, quindi 30-50 anni, assolutamente non erano contenti di questa gestione, tutt'ora non lo sono, compresi le amministrazioni comunali che hanno il terrore che questa sia una vegetazione scorretta e vorrebbero tornare invece al taglio eh, completamente, eh, a desertificare completamente il fiume. Questo ci, fa, ci dovrebbe far pensare eh, sì, eh, molto, no? perché... Eh, si dovrebbe tornare veramente molto indietro per far capire come le situazioni come erano. Il taglio ha riguardato chiaramente eh, la, le luci dei ponti, eh, in modo tale che, che fossero più libere, quindi più facilitato lo scorrimento e interessante è anche il fatto che sulle barre alte eh, sono stati mantenuti in piedi i salici di notevoli dimensioni, eh, perché abbiamo letto appunto in letteratura che sono le piante importanti per la nidificazione di specie in direttiva uccelli come il pendolino. La cosa interessante è che quest'estate abbiamo fatto un bioplitz all'interno all del parco fluviale, ossia una giornata di studio dove tutti i ricercatori dell'università di Pisa, botanici, faunisti di vario genere sono venuti e abbiamo ritrovato proprio i nidi del pentolino su questi salici. Quindi, insomma, diciamo anche, eh, non sono monitoraggi veri e propri, però sono risposte no, del, del sistema a questa, a questa cosa. Un'altra cosa interessante è che, mh, e questo è stato importante soltanto, soprattutto da un punto di vista educativo, eh, dopo la prima piena, questo qui era il taglio del 2016, la piena che c'è stata, una piena normale, insomma nel 2017, Mm, si è visto come dove c'era la sponda in salice veniva trattenuta, non c'erano fenomeni di erosione. Invece dove non c'erano questi sali, ci avevano fenomeni anche piccoli ma di erosione. Questo è stato importante a livello proprio educativo, cioè le persone si sono accorte che è vero che allora i sali ci trattengono le sponde. Quindi diciamo che questi eh, piccoli interventi, anche se non sono particolarmente importanti, sono importantissimi da un punto di vista educativo e divulgativo. Eh, lì all'interno si continua a fare didattica, il consorzio da questo punto di vista è molto molto... Eh, eh, avanti, e eh, quindi diciamo che le scuole di ogni ordine e grado, da elementari fino alle superiori, vengono portate regolarmente sul fiume per vedere. Come, eh, come si opera, quindi diciamo che sicuramente questo aspetto è molto eh, importante. Il nostro Presidente è considerato il Presidente Green della Toscana, perché chiaramente è veramente un approccio un pochino più verde rispetto agli altri contesti che abbiamo nella Regione e speriamo che appunto, eh, continui eh, ad andare avanti in questa, eh, in questa direzione che non si cambino le cose. Questa vabbè, era un attimino, fatto, volevo far vedere due precedenti sul discorso della, del cippato perché veniva fatto proprio cippato sul posto e portato via quindi era veramente importante essere presenti perché il taglio della vegetazione faceva molto gola e quindi insomma la presenza di un tecnico ambientale è stata fondamentale questo è un altro esempio e comunque il fiume è molto bello vi invito a venire al parco fluviale, grazie grazie, verremo a trovarvi volentieri, grazie mille Domande per Arianna? Giuliano? Eh, si vedeva dalle um, foto immediatamente post intervento questi alberi singoli all'interno di una superficie nuda. Volevo sapere intanto se quello è l'assetto che si intende mantenere oppure quello è un passaggio per poi avere anche una copertura arbustiva sì. all'interno di quello e se... Ehm, dalla conoscenza idraulica del flusso delle piene in quel tipo di, di alveo, sul cerchio, queste golene hanno un, diciamo, un ruolo significativo nello smaltimento delle, delle, delle portate di pieno, se invece questa avviene principalmente nel, nel, nell'alveo centrale e, e quindi poi la scabrezza di queste golene non è così rilevante, di conseguenza... Sì. Allora, dal punto di vista del taglio, chiaramente la foto era quella che era stata fatta appena fatto il taglio e mostrava il terreno nudo, e, fra l'altro non avevano rovinato molto il terreno perché i mezzi erano tutti mezzi insomma o, o leggeri o mh, strutturati in modo tale da non, non sprofondare. E no, non è tenuto così perché questo taglio così importante viene fatto ogni due o tre anni, poi ogni tanto si fa un po' di pulizia più selettiva, quindi ricresce l'artemisieto subito che è chiaramente di aree disturbate o dalle piene o dai tagli e ci spulli. ma è, è selettivo, ora quella lì era proprio la foto per farvi vedere che era simile a quella del, del quadro per cui erano contenti, però non è che viene tagliato tutto completamente eh? cioè, quello c'è comunque, eh? nel senso che diciamo, questi erano gli alberi sotto c'erano in più Arundodonax che per lo più è stato tagliato però dei nuclei sono comunque rimasti perché comunque danno ospitalità agli uccelli eccetera. e macchie di Rovo che in parte sono state tagliate quindi non abbiamo un altro tipo di vegetazione arbustiva importante e l'altro discorso è questo, che il cerchio ha una doppia arginatura. Per cui eh, diciamo, sul primo argine, che era quello, di un, diciamo, quello più vicino al fiume, e fra il primo argine e il secondo ci sono comunque ancora 200 metri di spazio di area golenale che l'autorità di Bacino, ora distretto, eh, praticamente tiene tutelata, cioè ci si fa solo agricoltura o arboricoltura, quindi è allagabile. Quindi diciamo che piene, ordinarie o anche straordinarie entrano rientrano diciamo, nell'ambito del fiume difficilmente, eh, sono uscite anche a livello storico, insomma in quella zona lì, veramente da quando il Nottolini nell'Ottocento ha fatto le arginature il fiume non è più andato. Nell'altra sponda, che da diciamo verso le campagne, e non verso la città, gli aggi sono tenuti più bassi volutamente. Tanto è vero che pensate che prima degli anni 50, forse fino agli anni 70, non si pagavano le tasse perché si sapeva che si poteva andare sott'acqua nelle campagne. Quindi si proteggeva la città ma non la campagna e lì sono fat state fatte anche delle casse di espansione, eh, molto, con tecnologie molto di ingegneria idraulica classica, ecco, non naturalistiche, però ci sono delle casse di espansione. Quindi lì i tecnici, gli ingegneri del Consorzio di Bonifica sanno che questa vegetazione si può lasciare, non crea problemi sulla sicurezza. e L'hanno detto anche ai cittadini, al comune, alla, alla, alla popolazione, insomma questo devo dire che, che l'hanno detto. Insomma. Grazie, no. grazie. A posto. grazie, ringrazio tutti i temerari che sono rimasti fino a quest'ora. E per chi ha voglia di vedere ancora la nostra brutta faccia ci vediamo alle 21 alla trattoria del Rosso per la cena sociale del Cirf oppure domattina si inizia alle 8 e mezza per cui a letto presto, sveglia presto e, e vediamoci chi deve, dare, chi deve intervenire domani mattina arrivi prima dell'8 e mezza a caricarci le presentazioni ok? Quindi non bevete troppo stasera <ride>